Buongiorno a tutti, in occasione del convegno per il decennale dell'Associazione Volumbrite, Wright abbiamo con noi qui ospite Silvia Bruno, Presidente del Comitato Paralimpico Piemonte e ehm, si è dedicata molto anche all'organizzazione, e alla comunicazione degli eventi promozionali sul, sul territorio. Ehm, in particolare abbiamo affrontato il tema della diffusione del, eh, dello sport Paralimpico e della sua centralità e della sua importanza. A che punto siamo? in questo percorso eh, a proposito dell'importanza della diffusione dello sport paralimpico Sì, diciamo che eh, a livello internazionale generale le paralimpiadi di londra del 2012 hanno un po segnato una svolta nel senso che eh, da da quell'anno eh, lo sport paralimpico è molto più seguito sui media a livello generale quindi in tutto il mondo ma anche in italia in italia già con Torino 2006, si era assistito a un grande passo in avanti in questo senso. Anche per il lavoro che il Comitato Paralimpico fa e per la visibilità degli atleti italiani che vincono a livello internazionale. Quindi diciamo che le cose stanno, stanno migliorando. Eh, certo si può sempre fare meglio, quindi l'importante è avere... Um, atleti che vincono, che fanno da, da testimonial e che possono essere da esempio per tutti coloro, tutte le altre persone con disabilità che magari vedendo questi modelli in tv o sul web possono aver voglia di iniziare un, un percorso sportivo. Inoltre oggi abbiamo anche affrontato il tema del supereroe, questo concetto quanto è utile e coerente con il racconto di storie e personaggi sportivi? Sì, non bisogna esagerare, nel senso che eh, i modelli di cui parlavo prima, che possono essere Bebe Vio, Alex Zanardi, per parlare di personaggi che veramente conoscono ormai tutti, eh, sono importanti, eh, perché sono un po' la, la punta dell'iceberg però, eh, perché ci sono tantissimi altri sportivi di cui non parlerà mai nessuno, ma che affrontano eh, il loro impegno sportivo con gli stessi sacrifici e con lo stesso impegno. Eh, io penso che comunque eh, siano, sia più importante il fatto che loro facciano da modelli eh, che non una così, possibile frustrazione di cui magari hanno parlato altri, cioè vedere magari i modelli che sembrano irraggiungibili eh, a qualcuno può far passare un po' la voglia di provare. Invece secondo me è più forte la spinta magari di emulazione e di dire, vabbè, allora se ce la fa lui posso farlo anch'io, magari nel mio piccolo, magari non arriverò mai ai suoi risultati, ma posso, fare, posso arrivare fin dove le mie capacità me, me lo consentono. Credo che questa comunque sia, sia la spinta più forte e che non deve mancare, quindi non dobbiamo esagerare, nell'esaltare, eh, nel fare di, degli atleti paralimpici veramente dei supereroi, però sono, e devono restare dei modelli importanti. Grazie ancora, a presto.